Buongiorno e benvenuti all'appuntamento settimanale di IF News che fa una panoramica sui principali fatti avvenuti nel corso della settimana per quanto riguarda il fisco e il lavoro e butta poi un'occhiata sulla settimana successiva. In questa settimana il fatto più rilevante è sicuramente l'approvazione della legge di bilancio 2023, l'ok ok definitivo da parte del Senato è arrivato ieri 29 dicembre e nello stesso giorno il testo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, sono confermate quindi in via definitiva tutte le eh, varie novità che sono state più volte presentate. In materia di fisco c'è il regime forfettario con l'estensione della soglia di accesso a 85.000 euro e clausola anti antielusione e poi le novità sulla flat tax, la detassazione dei premi di produttività, le misure della tregua fiscale, il rinvio di plastic tax e sugar tax, l'IVA per i prodotti di infanzia e assorbenti ridotta al 5%, il bonus casa under 36 prorogato per l'anno 2023 e poi ancora l'esenzione immobili occupati, la norma salva calcio, l'utilizzo del contante che sale a mila euro. Le criptovalute nasce la disciplina fiscale, poi il super bonus con la proroga della scadenza della CILAS per poter mantenere la maxi detrazione al 110% il bonus mobili che sale a 8.000 euro per il 2023 e il bonus barriere architettoniche. In tema di lavoro e pensioni c'è il taglio del cuneo fiscale, il bonus assunzioni, il congedo parentale, le prestazioni occasionali fino a 10.000 euro, quota 103 con 62 anni e 41 di contributi, opzione donna confermata a particolari condizioni anche per il 2023 e poi l'ape sociale confermata per il prossimo anno la rivalutazione degli assegni, le pensioni minime il reddito di cittadinanza e lo smart working prorogato fino al 31 marzo ma solo per lavoratori fragili per quanto riguarda invece le famiglie l'assegno unico, il bonus bollette con i 6 fino a 15.000 euro la rinegoziazione dei mutui ipotecari per il 2023 e poi il modello ISEE, i buoni in spesa e reddito alimentare, il bonus psicologo che è strutturale pari a 1500 euro e il doppio bonus cultura. Per quanto riguarda infine le imprese il fondo di garanzia PMI è stato rifinanziato per il 2023, così come la nuova Sabatini fino al 2026, il bonus su delle altre agevolazioni per le imprese del mezzogiorno e poi il bonus energia per il primo trimestre 2022 e la contabilità semplificata con l'innalzamento di 100.000 euro dei limiti e infine la sanatoria bonus ricerca e sviluppo queste sono le principali misure all'interno della legge di bilancio 2023, per un focus potete eh, leggere l'articolo. Il futuro del fisco è delineato dalla Meloni che eh, appunto ha espresso queste considerazioni nella conferenza di fine anno e ha fornito il quadro degli obiettivi del prossimo futuro in materia di riforma fiscale. Dal taglio del costo del lavoro al sostegno alla genitorialità sono i punti principali della riforma fiscale, secondo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta il 29 dicembre 2022 nella conferenza di fine anno organizzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare. Le basi della riforma fiscale già emergono dalla legge di bilancio 2023, dopo gli interventi del caro energia c'è infatti il taglio del cuneo fiscale di 3 punti percentuali per i redditi fino a venticinquemila euro e poi tra le priorità del governo la genitorialità e l'incentivo alla natalità in modo da sostenere il sistema di welfare anche con una tassazione adeguata in base alla situazione familiare al numero di figli a carico e infine ricorso ai vari bonus assunzione per incentivare e stabilizzare l'occupazione favorendo allo stesso tempo i datori di eh, lavoro. Un'altra novità è eh, l'approdo in gazzetta ufficiale del testo del decreto 1000 proroghe 2023 sono in arrivo le nuove date per il fisco, le due novità principali sono confermate, quelle sull'IMU e sulla fatturazione elettronica, c'è cioè l'estensione del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie che viene prorogato di un anno e la presentazione della dichiarazione IMU che slitta al prossimo 30 giugno 2023. Alcune novità invece in arrivo per il prossimo mese, una riguarda il cedolino pensione gennaio 2023 con l'importo dell'accredito IMS tra aumenti e trattenute, le pensioni verranno accreditate a partire dal 3 gennaio 2023, il secondo giorno bancabile del mese e dell'anno nuovo. E uno sguardo alle scadenze fiscali di gennaio 2023. In breve, nella panoramica vengono riconfermate quelle canoniche come gli adempimenti periodici IRP, IVA e contributi IMSS, l'invio degli elenchi Intrastat e poi i contributi colfe badanti. Per quanto riguarda i nuovi ingressi ci sono il ravvedimento operoso dell'acconto IVA entro 30 giorni con la sanzione ridotta a un decimo del minimo e poi nell'ultimo giorno del mese, il 31 gennaio 2023, si concentrano la maggior parte delle scadenze, l'invio dei dati delle spese sanitarie del secondo semestre 2022, la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato Covid, l'esterometro del quarto trimestre 2022 e la domanda di esonero dal canone RAI. Questa dunque è una panoramica di quelle che saranno le prossime scadenze e adempimenti in arrivo. Per il prossimo appuntamento, che è a venerdì prossimo alle ore 13.30. Arrivederci!